Il tempo malandrino ci ha fatto spostare e rispostare più volte la, tutti gli allestimenti. Io vorrei fare un ringraziamento particolare a Tullio De Mauro per il regalo che ci ha fatto. e La città di Conversano intera è grata e tutto il popolo del Festival di Lecture in Fabricio. Si parlerà di cultura, di conoscenza, di sapere ehm, e Tullio De Mauro lo farà insieme a Giuseppe La Terza. Io non mi dilungo, lascio subito la parola e buon ascolto. Buonasera, grazie a Filippo Giannuzzi. E, entriamo subito nel merito... Della parola di cui parliamo con Tullio De Mauro eh, in quest'oretta che abbiamo a disposizione prima del, dell'incontro col Ministro Clini. Eh, credo che ciascuno di noi che è qui stasera sia mh, venuto a conoscenza, abbiamo incontrato in questi, in questi anni qualcuno dei dati che, tanti dati che periodicamente si trovano sui giornali, nei libri, in televisione, riguardo all'arretratezza dell'Italia, del nostro Paese, nei vari indici che eh, si pubblicano sulle, sulle, sui livelli di conoscenza, eh, a partire da quelli che riguardano eh, le conoscenze che si apprendono eh, in infanzia, in adolescenza, a scuola a quelle che riguardano eh, la lettura, i libri, i giornali sapete per esempio che i libri qui al festival se ne parla molto se uno prende un, un indice relativo al, a quante persone hanno letto almeno un, un libro in un anno la media europea è intorno al 57, 58 più o meno, i paesi del nord la Norvegia, la Finlandia arrivano al 70, 75 cioè il 75% almeno, persone hanno letto almeno un libro in Italia siamo sotto al 50, alcune statistiche dicono il 45, il 43 ma insomma siamo decisamente sotto quindi meno della metà degli italiani ehm, ha letto o dichiara perché appunto come giustamente dice De Mauro, dichiara perché già c'è una percentuale proprio, poi ci sono i cosiddetti lettori lebboli, cioè vai a vedere esattamente, cioè, ma cosa hai letto? Dice: c'è, ho consultato le pagine gialle, oppure c'è un libro di ricette che mi ha lasciato la nonna, oppure lo so. E I giornali, e qui ci sono degli indici interessanti eh, sulla lettura dei giornali, eh, con differenze molto importanti, per esempio... Considerando le coppie per abitante, le coppie vendute in quotidiani per mille abitanti, in Norvegia siamo a 561, in Giappone siamo a 555, in Germania 283, in Stati Uniti 191, scendiamo in Ungheria 161, in Italia 103. Eh, una coppia ogni 10 abitanti, qualcuno dice no, è pessimistico, è un, un po' di più, ma insomma più o meno questo. La stessa cosa vale per la frequenza ai musei, la stessa cosa vale per il cinema, la stessa cosa vale per la musica, la stessa cosa vale per internet, se paragoniamo l'uso che fanno di internet in altri paesi, gli stessi paesi in cui si legge di più, si leggono più libri, si leggono più giornali, anche internet, c'è un uso in Italia molto più debole, scarso, un uso anche limitato magari a Facebook piuttosto che la posta elettronica. Quindi diciamo tutti gli indici, eh, tutta una serie di indici eh, che, che, che hanno a che vedere con la conoscenza sono bassi e cosa non secondaria, qualche anno fa con, con De Mauro in un forum sul libro facemmo proprio il paragone con questo, in parallelo se uno guarda gli indici che riguardano l'attività l'innovazione dal punto di vista economico e sociale, l'Italia ha gli stessi posti, cioè anche nella competizione globale, nella capacità di fare impresa, la creatività. Pensate per esempio uno degli indici più impressionanti di cui si parla in questo libro intervista fatto da Mauro che si chiama la cultura degli italiani, è quello che riguarda i brevetti. In Italia si fanno ogni anno mediamente 750 800 brevetti, in Spagna, che è un paese paragonabile a noi, se ne fanno circa, se ne consegna, se ne depositano circa 2.000, ma se uno va alla Francia, all'Inghilterra, alla Germania si arriva a 12.000, 13.000, vi rendete conto quel rapporto? I brevetti sono una spia, un segnale importante dell'innovazione. Allora, ehm, stasera l'occasione eh, preziosa di parlare di questo, della parola conoscenza, con una persona come De Mauro che ha dedicato tutta la sua vita al, al tema conoscenze, e soprattutto al, direi a un, al tema di come queste conoscenze si diffondono, si moltiplicano, si condividono. De Mauro, un linguista, ha sempre insegnato all'università questa materia, eh, ha scritto tanti libri sul, sull'uso della lingua, sulla storia della lingua, uno in particolare che si chiama Storia linguistica dell'Italia Unita, quindi non una storia della lingua in Italia, ma una storia linguistica dell'Italia, c'è cioè una storia dell'Italia attraverso la lingua, perché la lingua appunto consente di conoscere e capire tante cose, ma De Mauro si è occupato anche molto di tanti altri eh, ambiti, in particolare della scuola, non solo è stato ministro della pubblica istruzione, ma se ne, occupato, se ne era occupato già molto prima eh, della scuola, ehm, e anche di questo poi parleremo un po'. Ehm, e quindi, come dire, la sua curiosità si è rivolta a tanti ambiti. Da ultimo, eh, lo dico perché è una cosa anche curiosa e interessante, si occupa il Presidente del premio Strega, che come sapete è un premio letterario molto importante, e quindi deve tenere a bada i miei colleghi editori che tengono moltissimo che i loro libri abbiano il premio, perché poi questo significa diffondere. Eccetera. No? Allora, la, la prima domanda che volevo fare eh, a De Mauro era questa ieri, ieri sera c'è stato un interessante incontro con Gerardo Colombo che ci ha spiegato come secondo lui ci ha detto come secondo lui al centro della Costituzione ci sono diciamo, i, un, un concetto molto importante c'è la paridignità delle persone stamattina io non c'ero purtroppo ma Eva Cantarella ha parlato di parole pubbliche ecco allora la questione evidentemente è se ci può essere quale dignità se non c'è una conoscenza comune, una diffusione della conoscenza, cioè la questione che volevo porre De Mauro è tra quegli indici di arretratezza italiana rispetto ai paesi e il fatto che oggi l'Italia ad esempio è un paese che combatte la crisi con più difficoltà di altri, no? ci viene detto lo spread ogni, ogni sera in televisione rispetto alla Germania che sembra più forte di noi, ecco, c'è un rapporto tra le due cose? c'è un rapporto tra la debolezza dell'economia, tra il fatto che per esempio i tassi di disoccupazione giovanili stasera ci sono molti ragazzi sono molto più alti in Italia che in altri paesi e il fatto che noi abbiamo questa retratezza della conoscenza c'è una relazione tra le due cose perché non è sempre così ovvio non sembra essere così ovvio il rapporto tra le due cose eh, io racconto sempre una cosa che ho letto del libro poi. Eh, a un certo punto Tullio parla di un test fatto dei test di, di comprensione che si fanno in vari paesi per capire la cosiddetta literacy cioè come io capisco un testo scritto e si fa vedere quanti capiscono un certo testo e quanti altri non lo capiscono allora c'è una frase semplice per esempio il gatto miagola perché ha fame e da questo test risulta che una quota molto alta, mi pare il 30 e passa per cento, il 40 per cento, non riesce a restituire questa frase una volta che ha fatto la scuola, se non ha fatto la scuola, diciamo quello, coloro che non, hanno, che non hanno avuto come dire che la generazione precedente che sono passati molti anni, ha fatto la scuola e passati molti anni, si arriva al 60-70% di incapacità a restituire questa frase, cioè il gatto miagola perché ha fa. fame. Naturalmente nessuno crede a questo perché ci sembra un, un dato eclatante, eccessivo. Mentre invece appunto, i livelli di, di, di, di, di comprensione di un testo anche semplice in Italia, non, non, non, non parliamo della Costituzione, sono bassissimi. Che rapporto c'è tra questo e le difficoltà economiche in cui siamo? Il Mi piacerebbe essere breve, ma temo... Beh, insomma, ci provo. Mm. Beh, intanto... La Costituzione aveva l'occhio lungo e i padri costituenti sapevano molto bene perché venivano, eh, non erano polli di batteria, eh, venivano dalle prigioni dove avevano incontrato la popolazione italiana, carceraria, dalla resistenza, dalla strada dalle professioni, quindi conoscevano bene il paese, avevano l'occhio lungo e sapevano che c'era un problema di ostacoli, così eh, li definisce l'articolo 3, 3,2, di ostacoli che impediscono due cose, eh, il pieno sviluppo della persona da una parte e dall'altra, correlativamente a questo, la eh, pari partecipazione alla vita sociale e politica del Paese. E Adoperano una parola molto precisa, compito, e dicono è compito della Repubblica, cioè di tutto l'apparato pubblico dal, dal centro alle periferie, rimuovere questi ostacoli. Aneddoto. Eh, la Costituzione, come forse sapete, è scritta in, diversamente dalle altre leggi dello Stato italiano, è, stri, è scritta in modo esemplarmente chiaro. E tuttavia, pensate a una persona come Di Vittorio, che era un bracciante, poi sindacalista, insomma, riteneva che la lingua la sanno i professori, i letterati, non lui. E, quindi si affidano a un letterato di chiara fama, eh, allora e ancora adesso lo ricordiamo, a Pietro Pancrazzi, per rivedere il testo della Costituzione una volta varato, una volta stabilizzato. E Pancrazzi fa una serie di interventi, adesso eh, di altri, sempre su questa linea che vi dirò, eh, non taccio, ma è arrivato a questo compito, proprio all'inizio, no. corregge e vuole introdurre la parola è ufficio della Repubblica. E perché ti pare? Perché compito no? sa, di, sa di scuola e, e questo probabilmente eh, è uno dei possibili inizi della storia. Eh, un gruppo come i padri costituenti che ha l'occhio lungo e che vuole parlare nel modo più chiaro possibile un letterato di chiara fama che vuole usare la parola latina, perché in, naturalmente officium in latino voleva dire proprio dovere, compito, ma ufficio in giro per il nostro mondo vuole dire, eh, vuole dire che c'è un ufficio in qualche posto che ha il compito, no? che, che, cosa, sarebbe, cosa avremmo capito? non è che lo, lo teniamo molto presente quell'articolo 3,2 ma eh, eh, chi, mh, insomma, chi venisse a conoscenza della formulazione con ufficio capirebbe che da qualche parte c'è un ente, un ufficio un impiegato che cura la rimozione degli ostacoli neanche un giornalista inavveduto può pensare una cosa del genere e, dunque loro sapevano che c'erano dei dislivelli gravi e, e, e sapevano che uno e alcuni di loro sapevano bene che uno dei dislivelli era quello della mancanza di livelli sufficienti di istruzione e di possesso della lingua eh, questo sapere dei costituenti si è disperso molto rapidamente eh, con la prima legislatura repubblicana già cominciano a cambiare le cose e uno di quelli che sapeva era un grande archeologo che era, non era stato nella costituente ma lo aveva nominato senatore a vita eh, in Audi. e inaudi nel 52 allora corre appena nominato alla commissione istruzione del senato e mentre questi parlavano di altre cose, lui chiede di intervenire. Tutti pensavano che lui avrebbe parlato dei suoi lavori di scavo fondamentali nelle, eh, nel recupero delle città greche e puniche della Magna Grecia. Ma scavando, scavando, negli anni 10-20 lui aveva scoperto qual era la condizione della popolazione che stava intorno agli scavi e che magari lo aiutava a scavare. E aveva mh, scritto dei libri importanti il martirio della scuola in Calabria per esempio allora va alla commissione di istruzione e dice ma guardate qui il problema numero uno è questo dell'analfabetismo e, e racconta a Giuliana Limiti ex collaboratori che lo guardavano come come se fosse uscito pazzo come si dice no, dalle parti che dici, ma dove stanno gli analfabeti? E di lì a qualche anno l'Istat si decise a pubblicare i dati del censimento e scoprimmo questo, che eravamo un paese di senza scuola per il 60% non avevamo la licenza elementare e la metà circa si autocertificava come analfabeta. Questo è stato il nostro punto di partenza. Adesso un lavoro di un coreano e di un americano ci permette di capire meglio dove stavamo e dove stiamo, perché poi bisogna anche dare alla Repubblica quel che è della Repubblica e alla scuola della Repubblica quel che è della scuola della Repubblica. Allora, eh, in base ai dati del censimento Istat del 1951, avevamo tre anni di scuola, in me, in media, tre anni di scuola a testa. Un po' di noi, l'1% si era laureato, gli altri erano nella condizione che ho detto, la media era tre anni di scuola a testa. Eh, che cosa vuole dire questo numero? Perché i numeri così staccati, uno dice ma tanto poco. Dunque tre anni di scuola a testa era il numero di anni di scuola medio dei paesi sottosviluppati. I paesi sviluppati, precedentemente citati è del nord Europa, degli Stati Uniti del Giappone, navigavano allora già nel 1951 con 6-7 anni di scuola a testa. Quindi noi eravamo un paese sottosviluppato. O ci ricordiamo questo oppure non capiamo troppe cose che... Ci sono successe, sono successe eh, e vanno succedendo. Da questo stato di cose, eh, i due, il coreano e l'americano, ci dicono che l'Italia è faticosamente uscita, anzi ha fatto miracoli. Perché a questo punto i paesi sottosviluppati hanno oggi, nel 2010-2011, hanno 6-7 anni di scuola a testa cioè hanno raggiunto i livelli scolastici dei paesi sviluppati di 50 anni fa e l'Italia ha 12 anni e un mese di scuola a testa e cioè è che è l'indice quasi più o meno con qualche mese di differenza di scolarità media dei paesi sviluppati cioè c'è stata una grande corsa che la scuola è riuscita a fare e a farci fare. Eh, questo non lo sanno gli insegnanti, non lo vogliono sapere, secondo me, perché si devono lamentare e, e credono che più... Insomma, eh, eh, mentre eh, se io non fossi pensionato oramai e fossi maestro o insegnante di scuola media, Lancerei volentieri l'idea del teacher, eh, teacher pride eh, della manifestazione di insegnanti che rivendicano l'orgoglio della loro condizione e di quel che hanno fatto. Ma chiudo, qui c'è qualche insegnante io lo so, insomma, sono sempre eh, sparsi tra di me, come gli esperantisti, sono nascosti, è vero, ci sarà qualche esperantista che ora mi, mi chiederà. Perché non parlare tutti sperando che risolverebbe tutti i problemi. Vabbè. Eh, scusa, eh, al, sempre l'americano che si chiama Robert John Barrow e, mh, e il coreano che si chiama Jong-Wa Lee eh, eh, hanno fatto questo lavoro non perché gli interessava la scuola, ma per rispondere con vedendo di 5 anni in 5 anni le correlazioni tra sviluppo dei diversi livelli di scolarità in 150 paesi del mondo, dal 1950 al 2010, le correlazioni di questo variare di livelli e variare dei redditi. E a questo punto eh, lo stolido ex ministro dell'economia dovrebbe essere mandato, che credo sia anche un professore, mi pare alla Bocconi, Ecco, allora bisognerebbe che, bisognerebbe che la trilaterale che controlla la Bocconi, ma è un professore anche Monti lì mi pare, che è un membro della trilaterale, ecco, allora bisognerebbe che questi, perlomeno questo ministro, lo facessero andare a scuola a studiare, diciamo, perché è quello che ha detto, con la cultura non si mangia. se eh, se l'interpretazione è quella individualistica e privatistica non c'è dubbio, è possibile, è possibile non, eh, non riuscire a mangiare eh, con la propria conoscenza. Ma per il complesso di una società oramai non ci piove, con la cultura si mangia, più crescono i livelli di istruzione, più cresce il reddito e più si mangia a parte altre considerazioni collaterali su cosa significa in termini di coesione sociale di partecipazione di partecipazione al lavoro collettivo non lasciato ai soli insegnanti di promozione delle condizioni di partecipazione alla vita politica del paese che sono deficitarie da noi eh, non mancano non mancano, c'è cioè una parte della popolazione molto partecipe eh, quelli, eh, che quelli che sono qua stasera ma sono okay. certamente milioni di persone molto attente. c'è una piccola indagine istat scusami ma tu mi devi interrompere ma insomma. Subito, ecco, allora c'è una piccola indagine istat su da dove ricavi tu le informazioni politiche Consiglierei la lettura perché uno io avrei risposto, prima di vedere questa indagine, dalla televisione. Cioè, mediamente, è la televisione che ci, siamo convinti, ci imbonisce, ci spiega le cose. Ora la televisione ha un'enorme influenza su tutti noi, non c'è dubbio. Ma è interessante, e in realtà... Le informazioni politiche noi le ricaviamo dalle conversazioni, dal tam tam, dal parlare con amici in accrocchi, eccetera. Questo dice questa indagine. Più che da, non parliamo dei giornali, purtroppo l'ha già detto Giuseppe la Terza, perché una copia ogni dieci abitanti significa mediamente tre lettori ogni dieci abitanti quindi siamo sempre a un terzo di popolazione che qualcosa riesce a fare con la carta scritta l'informazione non viene né dai giornali né dalla televisione, l'informazione politica ma ce la costruiamo tra di noi e questo fa pensare che eh, nonostante le apparenze che alcuni di noi eh, sottolineano con enfasi di inerzia ma come mai la gente vota per un imbecille una scalzone lestofante e beh, e come mai, e, e, fa un ragionamento e lo mette in discussione e stiamo attenti e, e, e così facciamo larga, molto più largamente di quanto non si sarebbe sospettato senza questa piccola indagine eh, però il passaparola, il parlare così non basta. Eh, ci servono dei livelli molto, molto, molto più alti di formazione. E questi non ce li può dare solo la scuola. O per dir meglio, la scuola ce li può dare se opera in un ambiente che tutto quanto sollecita il rapporto. Eh, rapporto con le col bisogno di tenere vive le capacità di leggere, scrivere e far di conto perché le indagini, attenzione, a cui tu è, di cui tu hai parlato, sono indagini sulla competenza, come dicono i pedagogisti, alfanumerica, cioè di lettura, di scrittura, di comprensione della scrittura e anche di calcolo elementare. Saper leggere un grafico, sapere che cosa vuol dire il 3% di 25, eh, beh, questo fa parte, è come, è come, eh, fa parte dell'ABC che dovremmo possedere. A noi è capitato tempo fa che dei cari amici regione italiana, lui è primario di un ospedale e, e, e lei insegna una, in una facoltà universitaria e, e avevano letto questo libretto in cui si racconta che di eh, studenti nel 1995 a un test fatto dall'istituto Cattaneo, eccetera avevano difficoltà a spiegare, a, cioè a rispondere correttamente alla domanda su, 25, su un quadrato diviso eh, in 25 quadratini, tre hanno un puntino nero, tre quadratini su, eh, col puntino nero su 25 che percentuale sono e poi c'erano le risposte 0,2% 36.000% 1.400 300% 12% 86% e eh, buona parte degli studenti in uscita diplomati da lì a un mese del 95 non riuscivano a rispondere sempre in questo libretto sollecitato da Francesco Erbani ho raccontato anche che qualche volta commetto l'errore che a Conversano non sarà un errore perché tutti hanno la risposta in mente commetto l'errore di fare questo esempio e di dire beh perché naturalmente voi conoscete la percentuale di 3 su 25 qual è? no ma soprattutto i due, il primario di un ospedale, di un grande ospedale italiano, e una professoressa, mia collega, anche in qualche modo mia alunna, voglio prendermi tutte le proprio avvilirmi davanti a voi, mi hanno chiesto, ma ci dici qual è la percentuale? Non ce lo allora, chiederemo no, stasera. Lasceremo con questo eh, questo. Ce ce lasceremo con Vi questo, dovete comprare eh. il libro esatto. La Terza ecco, per trovare la no, ma neanche lì credo. Non mi ricordo, no, no, forse si dice, si forse dice. non so se c'è la ne, soluzione del discorso si dice. perché si allora, rinvia un altro libro. Poi. Questo eh, io credo di avere risposto. Sì, ti, ti interrompo a questo punto nel senso che mi sembra che. Tra le cose che hai detto, hai detto una cosa che è molto interessante, cioè dal 51 ad oggi è cambiata il livello di analfabetismo, si è abbattuto, è cresciuta la conoscenza attraverso la scuola e tra l'altro non è appunto in questo contesto poco di notare che dal 51 ad oggi è cambiata anche la condizione economica, sociale di questo paese appunto c'è stato lo sviluppo economico come sapete è diventato un paese con un paese livello ricco. di benessere non di tutti perché ci abbiamo ancora oggi in Italia tante persone che non però molto più diffuse di prima ehm, e hai parlato del, della scuola, allora io prima di chiedere a voi se volete fare delle domande a De Mauro e quindi anche a chi gestisce i microfoni chiedo se c'è poi un microfono volante o se usiamo questi volevo continuare il discorso a scuola riportandoti da questo livello generale alla più brutale attualità e stamattina su un grande giornale nazionale ma che è anche un grande giornale del nord il Corriere della Sera c'è in prima pagina un articolo che sapendo che sarei venuto qui a parlarne con te mi ha, mi ha colpito, mi ha incuriosito il cui titolo è lo firma Giovanni Bellardelli, che è uno storico, scorciatoie, questo è il, un tablet ai professori non salva la scuola, questo è il titolo. Eh, L'argomento sviluppato nell'articolo è, è sbagliato, non si capisce perché il ministro Profumo abbia intenzione di dare un tablet, eh, cioè uno strumento attraverso cui io posso incamerare e leggere testi elettronici agli insegnanti del sud e perché non quelli del nord? Perché questa discriminazione nei confronti del sud? Perché le scuole del sud, gli insegnanti dovrebbero avere il tablet? No, si chiede Belardel. Sapendo che venivo, ne ho chiesto alla mia collega che si occupa della sezione scolastica della casa editrice in cui lavoro, dice ma c'è questo provvedimento del Ministro Profumo per cui danno i tablet agli insegnanti del Sud e dice no, non c'è nessun provvedimento del Ministro è stata una dichiarazione che il Ministro ha fatto qualche giorno fa allora la domanda che ti volevo fare è questa uno si parla di, tu dicevi che ti hanno più volte chiesto della riforma Profumo qual è sta riforma Profumo? esiste una riforma Profumo? No. e appunto secondo no, il ministro... no, no, eh. ma non eh. per polemica eh. non come parliamo della Gelmini, della signora Gelmini o signorina, no, lei ha, ha fatto una, una serie coordinata di provvedimenti di cui diceva sono una riforma, poi uno può dire non è una vera riforma, ma, ah, ah, però, ma questo poveretto, oh, chiedo scusa, il ministro Profumo, è, lui non è bocconiano, lui è al Politecnico di Torino, E non ha fatto niente, Nulla, non, neanche prove, tranne una leggina un po' piratesca, in, cioè un articolo un po' piratesco infilato nel provvedimento della spending review, eh, non ho fatto né leggi né niente. Allora, qui c'è un perverso, io, mi dispiace, essendo di famiglia dei giornalisti mi permetto di parlare male del giornalismo italiano complessivamente tranne le eccezioni e qui c'è un perverso effetto dell'informazione giornalistica Il, per erano giovani giornalisti quelli che mi hanno telefonato eh, dicendo ma com'è la riforma profuma e c'è l'idea che che fa un ministro della pubblica istruzione? Fa le riforme è. e quindi c'è un ministro eh, lei si è occupato di scuola, è stato anche ministro eh, quindi che fa, e questo è uno dei drammi, perché è vero che leggiamo poco i giornali, ma se tu non mi interrompi, ti dire che apparentemente siamo inchiodati alla percentuale di lettura di giornali del 1951, perché... Quando fu Ma fatto... Senti che, Tullio, che nel 1935 i dati sono che si vendevano grossomodo 5 milioni di copie dei quotidiani, che sono esattamente quelle che si vendono oggi, nel allora, 1935, 1935. c'è anche un dato nel più, 1900, più è eclatante. Di nel questo. 1955 un signore che si chiamava Ignazio Weiss l'anno precedente fu mandato da Adriano Livetti, che era un altro di quei pochi che capiva che insomma i conti non tornavano nel profondo di questo paese, altro che spread, spread culturale, cioè divario, divaricazione rispetto al resto dell'Europa, Spagna compresa oramai e Grecia compresa, va bene ma questo me lo riservo per dopo, ma allora voglio dire, nel 1955 eh, si vendeva in Italia una copia di quotidiano ogni 10 abitanti, allora come oggi? veniva letto da tre italiani su dieci. Differenza su cui tento inutilmente di richiamare l'attenzione degli amici giornalisti, da Eugenio Scalfari agli altri amici anche qui presenti stasera. Ma mi spiegate, ma vi chiedete come mai, perché che significava quel tre su 10 del 1955 se vi ricordate i numeri che ho dato significava che tutta la popolazione che aveva fatto le scuole elementari eh, quindi quel 35-40% della popolazione che aveva fatto dalle scuole elementari in su leggeva i quotidiani questo era quindi non, di nuovo i numeri da soli non parlano se non li mettiamo in relazione con il contesto in cui si trovano. Quindi quel 3 su 10 significava che se, se fosse rimasto vero che tutti quelli che hanno almeno licenze elementare leggono i giornali, se fosse rimasto vero significherebbe che oggi dovremmo vendere 70 copie ogni 100 abitanti, 7 copie ogni 10 abitanti, anche di più, 8 ogni 10, cioè dovremmo avere un livello di vendita ai quotidiani pari a quello dei paesi del nord. Non ce l'abbiamo, neanche compreso Non ce l'abbiamo. Allora, questo dipende da fattori ambientali molto più generali. Ma ci fosse una qualche responsabilità del modo in cui sono fatti e stati fatti i nostri giornali? Io credo di sì. Prego. Dunque, c'è già una domanda, mi sembra fantastico, e, anzi due. C'è un microfono oppure deve prendere... chi c'è qui? del Non c'è nessuno del... vabbè, allora forse poi... Sì. Buonasera, grazie. Eh, professore, io mi chiamo Arturo Di Corinto, sono un giornalista, scrivo per Repubblica, ma da, sono, come mi sono laureato e specializzato in psicologia ho insegnato alla Sapienza e a Stanford in California. Eh, lo devo dire perché ehm, la domanda che le voglio fare è questa qui. Eh, mio figlio ha fatto il primo giorno di scuola ieri. Eh, non le sembra, io scrivendo ho avuto già modo di dire che questa vicenda dell'agenda digitale dove Profumo è particolarmente implicato è una, una bufala, mentre penso che questo bando sulle smart cities sia un pannicello caldo, eh, penso che il ministro Ornaghi ai beni culturali non sta lavorando bene e così via. Eh, però in particolare le volevo chiedere una cosa, non le sembra una scempiaggine pensare di portare le lavagne luminose, i tablet nelle scuole dove non ci sono più gli insegnanti di sostegno, dove non si pagano più i bidelli, eh, dove c'è il, il maestro unico, la riforma Germini eccetera eccetera, questa è la domanda, e secondo che ci, ci può illuminare sugli effetti cognitivi di questo nuovo modo di intendere la formazione e lo studio che si basa sul multimedia e quindi anche su un tipo di fruizione dei contenuti che è più veloce eh, rispetto alla modalità di fruizione del libro e quindi della lettura che è introspettiva eccetera. Ci, ci può dire qualcosa su questo? Grazie. La prima è una domanda retorica, almeno no, insomma penso che lei la fa per questo. Eh, sì, mi pare una scempiaggine. Eh... Però ha un forte effetto giornalistico e televisivo. E probabilmente le, le, le, le. Mi dispiace perché io sono femminista charnet. Ma eh, erano tutte e due donne le giornaliste che mi dicevano: La riforma profumo. E, eh, eh, eh, però tu, tutti pensano che profumo stia facendo delle cose perché fa degli annunci. Ha imparato la lezione. e la, la, la, la sfrutta da maestro no, no, no, forse non se ne rende neanche conto i giornali ne parlano c'è questo fatto ah, le scuole del sud si riempiranno ma di, ma di che? Eh, no, la cosa surreale è che si innescano già le polemiche e su si innescano le polemiche certo. Cioè, certo su certo. nulla c'è già certo, la polemica vabbè, questo eh, Umberto Eco lo ha spiegato più, e poi, chi, poi quello polemizzerà con l'altra polemica ci perderemo il fatto che all'origine c'era una conversazione di profumo che diceva: Farò questo e non hai soldi né voglia di farlo. In realtà, e non lo farà. Eh, e questo è un conto. Eh, che cosa potrebbe fare un ministro della pubblica istruzione in ordine alla informatizzazione del sistema dell'istruzione in Italia? Beh, molto. Dotare per, perché se io porto dei computer nelle scuole e non le collego tutte, o non collego quella scuola con la banda larga cioè se poi devo stare tre ore per avere la linea e per vedere una schermata di computer sono soldi inutili che rischiamo di spendere perché poi la pressione dell'industria produttrice di computer è compratemi i miei computer eh, i tablet, eccetera allora, punto primo banda larga questo ha un costo non a cui abbiamo cominciato a provvedere una piccola fondazione, con una piccola dotazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, e ha fatto un sacco di lavoro per la diffusione della banda larga nelle scuole di Roma e adesso sta passando ad altre regioni, perché fa le cose, non dice di farle. Ehm, con il che le ho già però in qualche modo detto che a mio avviso sono eh, strumenti sp ormai sperimentatamente potenti di incremento delle possibilità di apprendimento e di eh, studio e di insegnamento tutti quelli che si avvalgono del supporto informatico. E... Ormai lo, lo siccome ci sono persone illustri che hanno insistito negli anni, ah, ci rende stupidi addirittura no, la, la tecnologia informatica. E Allora, eh, ormai anche qui abbiamo stratificato una serie di lavori, di studi, poco anche in Italia ma soprattutto fuori d'Italia, che ci dicono che non è vero e eh, che è un moltiplicatore importante avere, avere, avere una classe informatizzata in cui si lavora eh, per un insegnante bravo perché abbiamo il controesperimento eh, abbiamo il caso peruviano eh, abbiamo, in cui le scuole sono state dotate di tecnologie informatiche ma gli insegnanti sono del tutto impreparati e incapaci di gestirlo e le cose stanno andando male, anzi peggiorano negli, insomma, sono andate peggiorando negli ultimi anni, finché non hanno capito che c'era un problema di qualità e formazione degli insegnanti a monte rispetto al dargli i tablet, eccetera. E questo certamente c'è anche in Italia, non è che probabilmente se mai avremo eh, un governo che vorrà occuparsi di scuola, Certamente questo governo eh, si dovrà porre il problema di portare davvero la informatizzazione nelle tecniche di insegnamento, di studio e di apprendimento delle scuole e certamente si dovrà porre il problema di eh, dove stanno gli insegnanti italiani, appartengono al 45%, al, al 38-40% della popolazione che usa in modo intelligente eh, il computer o al 60% che o non lo usa eh, per più della metà oppure lo usa per fare giochettini e non sa farci altro, ecco, posso... allora, gli insegnanti dove si collocano? Vanno portati tutti tra quelli che sanno usare in modo intelligente il computer perché lo possono sfruttare. Quanto alla cognitività? No. E perché dovrebbe danneggiarci se è usato mh, per leggere più comodamente, più facilmente testi che sono sparsi nelle biblioteche del mondo e che posso avere in quanto pesa il, quello che dovrebbe essere il mio eh, eh, che poi è usato in realtà? in casa da altri, diciamo. peserà 200 grammi e dentro c'è tutto. Un bravo insegnante, un bravo ragazzo, un bravo studente che doveva faticare a girare per le biblioteche, trova lì tutto. Però c'è un tema, Tullio, che è un tema molto difficile, e cioè se uno va su Wikipedia e cerca Tullio De Mauro, trova una pagina così fatta. Da una parte c'è una bellissima foto, molto bella, sorridente, di De Mauro che abbraccia Giorgio Napolitano, con scritto Tullio De Mauro a destra, giustamente perché si potrebbero salutato da Giorgio Napolitano in occasione della vittoria, qui non dice di chi, la tua, al premio nazionale presidente della Repubblica presso l'Accademia dei Lincei. Poi c'è una voce così strutturata, si dice, prima di tutto, Tullio De Mauro, torre annunziata 31 marzo 1932, è un linguista italiano. Poi c'è biografia, e ci sono tutta una serie di dati a partire dal fatto che hai frequentato il liceo Giulio Cesare, fino fino giù al fatto che si, si cita tuo fratello Mauro De Mauro, giornalista ucciso dalla mafia, e tuo figlio Giovanni De Mauro, direttore della rivista internazionale, e poi si passa a un'altra sezione intitolata Contributi politici. Dove si parla del fatto che hai fatto parte del Consiglio regionale del Lazio eh, e poi si dice è stato ministro della pubblica istruzione, si dice ha presieduto Mondo Digitale, Fondazione del Comune di Roma e poi ha collaborato a giornali settimanali. Ora, qualificare la tua presenza nel governo, per esempio, come contributo politico è già una scelta. Quel governo a cui tu facesti parte, che è il governo amato, credo ti scelse, in realtà mi pare, o, o si può sostenere questo, diciamo, poi magari, non tanto per la tua caratura politica, ma per la tua competenza, appunto. Era una persona che di scuola si occupava, quindi è una scelta che fa Wikipedia, e questo è normale, è logico, tutti noi facciamo scelte. Il problema è chi la fa. Cioè, allora. quando io leggo un libro, o per esempio compro un manuale scolastico. Quel manuale che leggo e che magari dice cose assolutamente in, che non mi convincono sbagliate ha un autore, io me la prendo con quell'autore o leggo quelle parole sapendo che quello è l'autore e poi e capisco chi è, l'ha detto Tullio De Mauro è diverso che se l'abbia detto Profumo, so che Tullio De Mauro è una persona di una certa generazione, formazione, orientamento. Ma quando vado su Wikipedia, è uno strumento fantastico naturalmente, è quello che quando muore uno scrittore, la sera stessa c'è la data di morte, aggiornatissimo, fan fantastico. Però il problema è: chi ha pensato, chi ha deciso che il ministro, il fatto che Tullio De Mauro fosse ministro, è un contributo politico, che dis distacca dal fatto che sia, per esempio, professore di linguistica, eccetera. Chi lo ha deciso? Come devo leggerla quella frase? È un'autorità obiettiva? È una cosa che viene dall'alto? è una legge divina è una scelta fa chi l'ha fatto? E non saperlo e il fatto che come si dice tutti lo fanno è un'aggregazione collettiva a me personalmente crea un problema e credo che lo crei soprattutto a gente che lo prende come oro colato magari che non ha altri strumenti e non sempre si può confrontare quello che leggiamo su Wikipedia con altri strumenti non sempre abbiamo il tempo e la possibilità di farlo non perché facciano errori non è questo prima non è sia sbagliata la data adesso intendiamoci quasi sempre giusta il problema è che basta pochissimo basta mettere in graduatoria una cosa eccetera e cambia tutto nella lettura questo come lo, come lo, come lo valuti tu eh, il problema dinanzi al quale ci troviamo è che mh, quel che era la fesseria di un libro che da un libro Poteva passare a quello di un altro autore, ma poteva anche restare lì. E poi ci poteva essere un recensore che diceva, stati attenti, in quel libro c'è una fesseria. E li, questa recensione veniva letta dagli autori di altri libri che quindi avrebbero tenuto a bada quella fesseria. Ecco, mh, le tecniche diciamo, di controllo della diffusione dell'informazione... Attraverso la, attraverso la stampa eh, le tecniche abbiamo elaborato, non senza difficoltà e non senza cadute, perché eh, naturalmente, eh, se eh, il, il, il, il dizionario enciclopedico italiano dell'enciclopedia italiana eh, eh, dice. Eh, alla voce alcol scrive alcol eh, o alcole meno italiano alcol con o no sola che ormai usiamo comunemente beh eh, caspita se non faceva tradizione e se non pesava meno italiano che voleva, vabbè, comunque comunque eh, quante implicazioni aveva e quella sede e, era una sede Beh, vediamo che dice l'enciclopedia insomma dice che alcol è meno italiano di alcol è eh, vorrei disinfettarmi con l'alcol o con l'alcol insomma vabbè è per le marche ci sono vecchie storielle barzellette certo e, allora e, quindi dico anche l'informazione scritta poteva avere degli effetti gravi però c'è ah sai l'enciclopedia ah sì sì, beh il direttore dell'enciclopedia, il presidente dell'istituto dell'enciclopedia oh, allora eh, qual è il problema? che eh, la potenza cioè la, la potenza di fuoco di eh, wikipedia è, è, è enorme questo è chiaro, tutti possiamo accedere cioè tutti il 40% della popolazione italiana può accedere davvero e accede continuamente a questa informazione e la diffonde. E, e nel mondo diciamo, siamo a percentuali, a miliardi di persone. E, quindi la diffusione di un accento, un accento in senso proprio o di un accento politicamente, in senso eh, metaforico, sbagliato. Eh, Devastante. però Wiki nasce proprio eh, nella fiducia della cooperazione. cooperazione corale, che con la pagina scritta non è possibile, Francesco ci, Francesco ci sta provando, Francesco Antinucci chiedo scusa, se vedete eh, eh, questo è uscito già in libreria, eh? Eh, cosa pensano gli americani e perché sono così diversi da noi? Il tentativo di eh, Francesco Antinucci, che è un pioniere in tante cose, in questa eh, è quella di avere un libro costruito, però il libro restampato è vero che è restato in rete, spero e quindi c'è l'ebook si potrà un po' alla volta correggere ma insomma la stampa pone dei problemi e anche gli ebook po possono porre problemi di rapidità wiki eh, significa che dobbiamo abituarci eh, alla collaborazione e allora eh, tu hai in casa editrice se tu non lo sai fare chi può accedere Wikipedia e dire ma perché dite questo? Allora io te lo dico per esperienza perché eh, in una redazione precedente, in una prima redazione, del non, non sono molto amato da chi ha fatto, allora, diciamo da chi ha fatto la, un, dal, il primo impianto della voce. Lo, lo, lo so, insomma, eh, lo so, in un primo impianto, io me ne ero accorto, in un primo impianto eh, eh, eh, io figuravo come un capo terrorista. Sì. Eh beh, sì. Contributi politici. Eh, ha appoggiato, eh, insomma si diceva appoggiato il terrorismo, che, i gruppi terroristici che hanno, che hanno assassinato Calabresi. Eh, allora qualcuno ha protestato. Allora sono andati a tirare fuori, non so se è rimasta traccia ancora. Ecco, l'appello che venne firmato in, da 700-800 persone ehm, eh, che, che si aggiravano tra Milano, Roma, eccetera, eh, contro, attenzione vero Calabresi non c'entra per niente eh, contro un pretore di Torino che voleva sospendere le pubblicazioni di lotta continua nel 72 eh, accusando lotta continua di fomentare la rivolta armata contro lo Stato e quindi si doveva chiudere il giornale allora in tanti firmammo un appello dicendo che eh, secondo noi era sbagliato e che se l'accusa era quella di, eh, che lotta continua, incitava il giornale, lotta continua, incitava la rivolta armata. Anche noi ci rendevamo corresponsabili di questi reati. Lotta continua non fu chiusa, e poi, e poi la storia è andata avanti. Allora, però, la presentazione di questo bastava una, una virgola, no, non era tuttora è poco contestualizzata, ma veniva fuori attività politica del professor De Mauro e ha appoggiato i gruppi terroristici e via. E, e questo però qualcuno, l'interessato non può credo che io sappia, non può intervenire su cose che lo riguardano, e qualcuno lo ha corretto. Qualcuno ha corretto anche. Eh, perché allora poi sono andato a vedere quando ho scoperto questa cosa e, e, e poi non sapevo che cosa fare e poi qualcuno ci ha pensato evidentemente, gentilmente, sono andato anche a vedere che cosa, però vedi qui, eh, no, anche altre cose e i conti non tornavano. Insomma. Bene, io penso che... Però si possono correggere, capito? E sono e si può visto, correggere, ma questo è... È importante. dunque Filippo Giannuzzi mi dice che c'è ancora 5 minuti di tempo, c'era un signore che voleva fare una domanda molto breve. Sì, sì, velocissima. Io mi chiamo Enzo Verrenge e scrivo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, però faccio altre cose, tra cui il traduttore. Nel 1993 tradussi un libro per l'editrice Nord di Milano che si chiama La spiaggia d'acciaio, dove... Tra le varie cose si prevedeva l'utilizzo di quello che oggi chiamiamo tablet, no? eh, lo scrittore di questo libro si chiama John Varley, lo chiamava all'epoca, 1993, newspad, cioè blocco notizie, io lo tradussi così in italiano, oggi forse farei infoblocco, non lo so, comunque eh, lui ipotizza una società futura americana in cui al massimo grado di acculturazione, eh, no, mh, chiedo scusa, di benessere, eh, corrisponde il più basso grado di alfabetizzazione cioè eh, il newspad è l'indice di una società che pur avendo il massimo grado di tecnologia, di benessere eh, di tipo welfare ha praticamente abolito l'utilizzo della parola scritta nella comunicazione interpersonale. Eh, lei antropologicamente non, non vede la possibilità che ci sia questa corrispondenza di curve cioè tra massimo benessere e minimo di alfabetizzazione nel tipo di direzione che stiamo prendendo noi occidentali? Più vecchio di lei è legato a letture più vecchie nel 1927 axli eh, Huxley, aldus Huxley, scrisse mondo nuovo che sviluppa esattamente questa profezia nei dettagli e alcuni dei quali sono abbastanza impressionanti eh? Eh, eh, quando vedo gli operatori ecologici con la casacca verde e mi ricordo chi ha letto questo bellissimo romanzo di Axley, devo dire, bellissimo, indipendentemente dalla profezia. Eh, Immagina questa società divisa in cui tutto è pianificato, tutto. E naturalmente le nascite sono regolate e eh, si producono cinque tipi di individui. Il governo mondiale provvede a produrre cinque tipi di individui. Gli Alfa, gli Alfa Plus e Alfa. Poi beta gamma delta epsilon epsilon minus. Gli epsilon minus sono, si detto, sono quelli che oggi chiameremmo o crediamo di poter adibire al servizio di operatori ecologici, eh, non so qui come li chiamate, eh, come, io conosco i vecchi nomi di un tempo si chiamavano Spazzini, Monnezzari. In realtà Qui eh, il nome beh, no, era quello più dei vigili che non degli epsilon minus, Vabbè, che almeno io ho imparato, perché io sono di famiglia paterna foggiana, quindi esperto di alcune movenze dei dialetti locali, ma forse più i vigili che non gli spazzini si chiamano guardia pisciazza, non so se il nome è sopravvissuto nella tradizione. Ecco, Epsilon, minus, e poi fino agli Alfa Plus. E l'idea era quella di un benessere generalizzato. Ehm, dove tutti hanno tutto ciò eh, di cui sono programmati ad avere bisogno e desiderio, perché attenzione, nessuno desidera e, e circola solo ai diversi livelli, quel tanto di informazione scritta che il grande governatore consente. E quindi la possibilità c'è e tutti guardano la televisione, sono tutti drogati un po', insomma, con droghe di vario tipo e tutti vivono felici sostanzialmente, tranne un gruppettino, ma insomma, se no non ci sarebbe storia. E quindi la possibilità c'è. È e, e, e per questo che eh, eh, io credo che si debba sempre fare quella piccola aggiunta che crescono non solo i redditi, ma i livelli e modi di partecipazione alla vita politica dei paesi. E, quello sia il grande obiettivo del, per cui vale la pena lavorare per la crescita dell'istruzione, della cultura e dell'informazione scritta tutta quanta, senza censure. Bene. Io credo che possiamo chiudere qui Abbiamo, siamo stati rigorosamente nell'ora, però dato che tra l'altro Tullio ha parlato di letti locali, volevo pregare Gianvito Mastroleo con cui ci siamo, abbiamo complottato prima perché esiste una, una pubblicazione che volevamo dare a Gianvito Mastroleo della fondazione di Vagno che organizza questa manifestazione e ringrazio Gianvito come tutto il gruppo dei ragazzi e, eh, pregare di venire su e dare a, a De Mauro una pubblicazione che ha come titolo Dizionario della parlata di conversano conversanese, quindi diciamo, mi sembra un... Eh, Bene. mi sembra un, un, una chiusura degna della, anche perché molti. appunto la lingua italiana non, non presuppone rin... la scomparsa di. no no, <ride> grazie professore questa è, una... questa è una generosa bugia di Giuseppe la terza quale, quale questa... delle molte cose che ha detto <ride> perché in effetti il libro lo ha trovato lui e lo poteva trovare solo lui e lui generosamente mi ha voluto mettere a parte di questo, di questo omaggio okay. per lei. Okay. Però io le voglio okay. dire un'altra cosa. Quindi. Filippo Giannuzzi prima le ha detto che la città l'aspettava. In effetti voglio dire qualcosa di più. Che noi l'aspettavamo già dall'anno scorso. Lo so, lo so. Perché abbiamo, eh, abbiamo aspettato due anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E l'attesa in verità è stata Ampiamente ripagata. Grazie, grazie mille. Allora. Voi sapete che eh, non lontano da qui, a Monopoli, eh, c'è stato eh, ecco, un, grande, un grande, grandissimo studioso locale che ha fatto questo bellissimo dizionario della parlata di Monopoli lavorando negli archivi ha fatto un lavoro veramente esemplare per chi fa l'accademico e lo studioso di professione veramente eh, bellissimo quindi spero che questo eh, arricchisca questa produzione punto primo, punto secondo io vi chiedo scusa eh, ma eh, eh, ho accumulato un po' di anni diciamo eh, Poco, poco, ho, ho, ho, poco, fatto, poco. ho fatto moltissimo il commesso viaggiatore, e cerco di spiegare spiegarlo, eh? Sì. Eh? ho fatto tantissimo il commesso viaggiatore, eh, in modo spericolato, andando eh, a Firenze poi la sera a Pisa, il giorno dopo a Arezzo, poi torna, eh, eh, questo oramai mi pesa un pochino. Eh, no no il libro no me lo tengo quello me lo tengo quello non mi pesa mi pesa però eh, perché quando mi dite ma è solo un'ora eh, è solo un pomeriggio eh, eh, non so se questo verrà registrato in modo che poi lo posso usare in altre occasioni a, tut a mia tutela eh, per me significa due giorni di rimbecillimento successivo poi. allora non me li posso permettere perché L'editore aspetta un mio libro da tempo, anzi ne aspetta due in questo, eh, ne due in questo momento. Eh, deve sapere che se mi manda in giro per i presidi del libro, eh, a me fa un enorme piacere e eh, vedo, vedo amici, eccetera, nuovi, vecchi, eh, però il libro poi ritarda di altrettanti giorni. Però per lei sono due giorni di rimbambimento ma per tutti noi quell'ora lei non può <ride> immaginare di la ringrazio Grazie.